Andrea, è arrivato qualche giorno fa, in questo caso a casa tua, un pacco, anzi due. Te lo lancio come al solito, e poi dimmi tu: in questo caso non credo che sia una scarpa, anche se nel secondo pacco c'è la scarpa. Iniziamo da questo, sei pronto? Vai. Ma lo posso tirare forte oppure piano? Ce l'hai in mano, te? Credo che sia abbastanza. No, non lanciarlo così, ti prego. Così? Vai. Ok, vado. Uh, stavo pensando che mi dici che qua non ci sono le scarpe ma di là sì ehm, sta arrivando Pasqua hai presente quando prendi la, il kindergarten sorpresa che sbatti così tutti i parenti lo fanno e dicono ah qua c'è la sorpresa qua c'è la sorpresa puntualmente c'è il giochino che va bene il kindergarten sorpresa è anche carino ma... quindi potrebbero esserci le scarpe qua dentro procedi no? con l'apertura Comunque non a casa mia, a casa dei miei genitori sono arrivate perché io non sono mai a casa Vabbè tanto ovviamente offuschiamo uh, gli indirizzi No ma se volete mandare qualcosa a casa dei miei genitori metti magari anche il mio, il mio conto corrente in, in sovraimpressione Si dice ancora in sovraimpressione Max? Si può dire, si può dire ah, la madonna, guarda che scotch Aspetta sì, ci cioè, avevi ragione. No, perché esce adesso la, la collezione? E il problema è che. potremmo avere caldo noi con questa collezione qua. Facciamo il possibile, facciamo il possibile. Oh, al massimo corro alle 6 di mattina. Domani è che ora corriamo, mica corriamo prestissimo. Corriamo prestissimo? No, invece mi sa che è abbastanza leggero. Ma domani ti potrei fare anche un footage di queste. mentre corri con queste scarpe? Mamma mia. <ride> potremmo fare il reels che hai sempre voluto farmi belli pantaloncini tra l'altro Andrea è uscita una nuova telecamera di Insta360 non so, forse è il caso di comprarla, cosa dici? l'ho vista, l'ho vista ma basta che dopo devo fare le corse alla Naruto con quella Maglietta. ma io non accelero, non accelero assolutamente i miei reels no, ma nessuno ha mai pensato quello però con le mani buttate indietro così sembrava il Naruto che faceva l'ipervelocità. Sono migliorate comunque. Sì, sì, gli ultimi sì, solamente che corre abbastanza in naturale nei Reels. Ma Perché penso ne... che sia normale. Esatto. Questa è maglietta. Mizzega, guarda, maglietta a maniche lunghe, maglietta a maniche corte. Questo è il colore che piace a te. Con la tigratura, questa qua ci vado in discoteca, mi sa. Dai, va bene, facciamo due minuti di pausa, ci cambiamo e poi dopo apriamo anche il secondo pacco. Vi cambio perché tanto dopo devo andare a correre, quindi me li metto giù su. Vai. Andrea ci siamo rapidamente cambiati, ti mando eh, la uh, scarpa, te la tiro come al solito. Mi devi dire quanto pesa, di che scarpa si tratta. Questo è il primo modello di un marchio, comunque come sai. Eh, conosciutissimo che sta sempre prendendo più piede in Italia forse se non sbaglio abbiamo già fatto la recensione o l'apertura del pacco del primo modello tela tiro sei pronto oh. vai oh. dici forse perché così li rimani indietro a guardare perché a me sembrava che l'avessimo fatto e Abbiamo fatto sicuramente l'unboxing, poi la recensione completa a ottobre novembre eravamo focalizzati sulle maratone, quindi comunque non, non abbiamo fatto tutto. C'è una serie di scarpe lì sotto che non abbiamo ancora recensito completamente. Questo qua era facile da aprire, mentre parlavi l'ho aperto. A parte che la cosa figa è che se tu parli e io parlo, no, beh, se parliamo insieme fa, fa casotto, ma se... Eh, se tu parli io, primo il pacco, riesci a montare come se fossero due pezzi diversi alla fine. Ma come hai visto adesso faccio anche la, il doppio, la doppia visualizzazione contemporanea. Sì, infatti quello che stavo pensando qua, vabbè, fai niente. Va, Va bene, detto, vai, Che procedi. sono bollito da scuola. Procedi. Mi devi dire quanto pesa, di che scarpa si tratta e soprattutto quali sono le caratteristiche di questa scarpa? Colore nero. Visto che l'hai scelto tu, sicuramente sarà nero. ne devo nero. lanciare una? Vai, tiramene una. E continuo a non guardarla. Però dovremmo sapere cos'è. Secondo te che scarpe sono? <ride> allora, no, aspetta, il peso non lo so, però siamo sotto i 2,80. E I 2,80, sì, sempre tra i 2,50 e i 2,80. Ormai più o meno il peso è sempre quello lì, spesso. Ti dico la verità, le avevo tocchicciate già dal Matteo ehm, mi sembra che il vecchio modello aveva qua qualcosa di, di supporto, vero? Sì. E invece qua non c'è più, però davvero tocchicciato da Matteo, eh, so che sono le Velocity Nitro, a parte che l'aspettavamo, quindi... E poi si sente la schiuma a loro è davvero... Cioè si riconosce lontano un chilometro. Eh, diciamo che fondamentalmente è stata la vera innovazione del 2021 e nel 2022 si conferma, almeno tra poco, poi la testiamo bene, una delle novità che sempre più podisti amatori potrebbero testare. In generale prezzo competitivo e poi ha questa schiuma che ne avevamo già parlato l'altra volta ed è eh, credo una, una delle migliori sicuramente che, che abbiamo visto sul mercato perché è davvero morbida e Comoda, confortevole come i divani, no? Boh, non lo so, mi ero rimasto abbastanza impressionato. Se ti ricordi i tempi c'era FAS e io avevo le FAS 800, una roba del genere. Be bellina come scarpa, bella idea, prezzo anche lì contenuto. Eh, mi ricordo che si incastravano dentro i sassi nei buchi, eh, però devo dire che con questa scarpa qua, cioè con questa, con questa mescola qua il nitro hanno abbastanza svoltato. Ora. Mi sembra di ricordare che davvero c'era il pezzettino di, di piastrina in più ma mi sembra che qua abbiano messo la doppia mescola Allora direi Andrea provatela un secondo poi facciamo un brainstorming e poi ti farò due o tre domande relative a questa scarpa Vai! Uh. Puma ha una classificazione almeno sul modello europeo differente rispetto a quella delle alt degli altri marchi quindi ricordiamo per chi dovesse comprarlo online che il suggerimento resta sempre quello di scegliere il numero americano. Sempre il numero americano il centimetro, sempre mezzo per me e 27 per Max. In questo caso c'è scritto che il numero europeo è 42,5 ma in realtà è... Esatto, sarebbe un 43. ,5. Sarebbe un 43. Eh. 43. 43, sì esatto. Eh, beh, cioè. Mentre 43 è un terzo per qualche altra marca. Quindi 9,5 stesso numero di stesso dei... numero, lunghezza giusta, la sento bella uh, filante, eh, non, è, non è una scarpa ampia, come abbiamo provato con qualche modello come qualche altro modello, è una scarpa molto precisa, però in lunghezza è giusta. Quindi direi che stesso numero va benissimo a parte che vabbè è una, una vecchia 2 per cui è anche questa precisione della calzata depone a suo favore. Va bene ascolta allora facciamo due considerazioni e ci rivediamo tra cinque minuti va bene? Gli stacco la soletta per vedere sotto come al solito ormai è diventata prima c'avevo quella di tocchicciare il, il tallone adesso gli tolgo la soletta per vedere se ci sta a plantare. Allora Andrea prima impressione di questa scarpa ovviamente ci hai corso solo in giardino non hai pestato il coniglio però eh... Dal tuo punto di vista cosa ne dici della, soprattutto intersuola nitro? Intersuola è fatta in due, no credo che sia nitro da tutte e due le parti. Eh, nitro morbida morbida nitro un po' meno morbida, almeno credo. Si sente la mescola che è davvero morbida e, e quello che diciamo sempre morbida e reattiva. Una delle piacevoli scoperte anche perché è davvero qualità prezzo secondo me super. Ci corri bene preciso. Adesso devo provarla Stavo pensando a questo punto alla, alla Milano Marathon, vado con queste, cosa dici? Sono assolutamente d'accordo, io purtroppo non potrò farlo perché ho un, ho un altro impegno, però comunque invece ti chiedo, a livello di tomaia che sensazione hai avuto, come hai visto la comodità del, del piede e come te lo senti? Uh, allora, il piede è bello stretto, dentro, preciso, no, una scarpa precisa, lunga, filante e stretta. Stretta e vabbè, ma tanto credo che per fare la pista poi calzino calzino come si dice molto fine e via spingere. È una scarpa lunga e filante, quindi in punta non, ha, non dà problemi e senti il piede bello dentro in un involucro. Questa scarpa ha un battistrada che si chiama Puma Grip. Secondo te come hai visto il grip di, di questa scarpa e che sensazioni potrebbe darti per chi dovesse correre? <ride> non soltanto in pista oppure non soltanto in strada ma anche su pista bianca o su dei terreni. Le fas che aveva i tempi avevano eh, a ricordi forse un buon battistrada anche loro ma avevano dei buchi dove si incastravano i sassi invece questo per assurdo è molto semplice un'intagliatura qua che sembra un pneumatico e mi sembra una gomma bella dura che non si dovrebbe scancellare velocissimamente. vedo anche che sull'esterno del piede quando si deve correre forte perché comunque se non a due sull'esterno ha un motivo diverso spero di non provarla sul bagnato ma mi sembra um, mi sembra una gomma morbida per certi punti di vista e duratura perché è fatta in maniera diversa e quindi credo che tenga bene anche sul bagnato. Invece Andrea ti chiedo a livello di eh, stabilità come l'hai sentita, come, cosa ne pensi del tallone e soprattutto eh, la consigli anche a chi avesse qualche piccolo problema di pronazione? Carpa la sento stabile perché eh, è vero che c'è questo nitro che è morbidissimo da cicca ma anche il pezzo sotto, che è un po' più duro, che, gli è, che rende la, la scarpa più stabile. Tant'è che prima ti stavo dicendo che non c'è più il piatto in Pebax, immagino che sia stato, eh, ma la, la doppia suola di, di due mh, consistenze diverse rende la scarpa stabile. Non so se un pronatore con questa scarpa trovi giovamento perché è comunque una scarpa leggera per, per velocità e boh, lo so, forse un lievissimo proratore eh, leggero potrebbe usarla tranquillamente, di più stare attento. Invece di primo acchito chi la consiglieresti? Chiaramente la recensione completa sarà, e questa la faremo senza ombra di dubbio tra tre settimane, Uh, a chi la consiglieresti dopo soltanto qualche uh, minuto di utilizzo? Nasce come scarpa da medio, scarpa da ripetute, però sentita al piede io cavolo la userei anche per i lenti perché a me sta schiuma qua così morbida e qua ce n'è abbastanza, uh, mi piace, mi piace. Quindi ho una scarpa leggera, ammortizzata per farci i lenti e se ci voglio ci spingo. Devo, devo davvero capire se a 3,20, 3,15 riesco a spingerci forte, eh, però guarda ti dico eh, tolti i miei ritmi dai 3,30 ai 4,30 secondo me va benissimo, anzi secondo me è la scarpa giusta perché sopra magari pecca un po' di, di, di ammortizzazione, però fino ai 3,30 secondo me si riesce a spingere bene, poi avevamo provato anche il modello precedente, il nitro era davvero una scarpa col carbonio senza carbonio questa qua cioè in generale questa mescola era molto reattiva va bene grazie Andrea nei prossimi giorni faremo la recensione completa tu stay strong keep running ci vediamo alla prossima e mi raccomando iscrivetevi al canale sono un po' preoccupato perché mi stai facendo fare un po' troppe recensioni abbiamo fatto un periodo di calma piata dove ce le inventavamo e adesso ne abbiamo 5 6 da, da provare e ci dobbiamo andare dentro, te ci stai calcando giù sempre con i chilometri, io sono un po' più in difficoltà ultimamente, eh? quindi vabbè dai ci impegneremo. Vabbè ma io sono più stressato di te forse, o forse tu sei più stressato di me, ad ogni modo nei prossimi giorni ulteriori novità, eh, mi raccomando se potete continuate a seguirci. E ci coffi ovviamente.